Buon pomeriggio. Allora, e benvenuti ad un ennesimo appuntamento di, di Virtual Studium. Siamo qui insieme, nel frattempo che aspettiamo i nostri ospiti, eccoci. Stiamo aspettando il professor Boldrini che si connetta insieme a noi. Intanto, vi do il benvenuto a Virtual Studium per chi ci stesse seguendo per la prima volta. Al posto, questo... eccoci! Oh, ciao, buonasera! Salve professore, buonasera. Allora, stavo spiegando per gli ospiti. Uh, che ci seguono per la prima volta. Benvenuti a Virtual Studium, il progetto di divulgazione interdisciplinare, uh, l'ideato, promosso e coordinato dalla sezione attività culturali U-Siena Campus con il supporto di Ciclomaggio e Uredio. Stasera siamo contenti di avere lei come ospite, il professor Boldrini, giornalista, scrittore e docente di giornalismo e nuovi media presso l'Università degli Studi di Siena. Allora, professore lei ha scelto un titolo insomma eh, intrigante perché ha scelto appunto come i media stanno raccontando questo coronavirus quindi la domanda sorge spontanea come ce lo stanno raccontando ma è ovvio che era molto facile individu individuare il tema che avrei scelto mi occupo di questo di questo devo studiare di questo devo scrivere tra l'altro gli altri media, gli odd media mi chiedono continuamente di intervenire su questo tema, quindi ho ritenuto di giocare in casa insomma, per un certo punto. È difficile parlare di, è complesso parlare di questo tema perché una cosa è se facciamo un'analisi medium per medium, come si, è comportata la, come si comporta la televisione, come si comportano i giornali, internet e social, eccetera. Una cosa è trarre un giudizio complessivo su come funziona l'intero sistema dei media, perché come lei sa, lo studia, non si può prescindere ovviamente, e non si può staccare facilmente un medium dall'altro. E, e quindi bisogna cercare di capire qual è il meccanismo attraverso il quale l'intero complesso dei media, quindi la cross-medialità come la definiamo, tecnicamente, ci racconta e ci rappresenta. Eh, questa quest epidemia è molto, sono, io voglio fare due notazioni iniziali che riguardano tutti i media appunto, l'intero sistema la prima è che eh, mai come in questa volta i formati come li chiamiamo in termini cioè eh, le modalità di trasmissione dei diversi media sono in realtà tutte incentrate su una stessa e unica logica che è la logica del mescolare informazione e intrattenimento eh, che porta a una oggettiva spettacolarizzazione della stessa drammatica vicenda che stiamo, che stiamo vivendo cioè eh, anche nelle trasmissioni pomeridiane, mattutine quelle dove si abbondava di cronaca nera, di cronaca rosa ormai hanno quasi tutte come tema ovviamente centrale il eh, coronavirus e quindi cosa succede? Succede che eh, non esiste più trasmissione che in un qualche modo non inserisca questo tema al suo interno quindi vuol dire che abbiamo un palinsesto che si va man mano unificando con una modalità di trattazione dell'informazione e l'intrattenimento che corre il rischio di modificare il tema trattato questa volta invece serviva fare un'operazione diametralmente opposta, separare nettamente l'intrattenimento dall'informazione. Il tema è così delicato che gli intrattenitori dovevano far, continuare a fare gli intrattenitori, magari a farlo al meglio e, diverte, e divertirci anche. Mentre i giornalisti fare i, devono fare i giornalisti, cioè devono dare notizie certe attendibili e darle in un certo modo. Questa azione che viene a mancare, e viene a mancare in gran parte del sistema, non ci permette di avere un'informazione all'altezza della situazione. Ecco, quindi nella creazione di questo palinsesto, no? anche nella distribuzione delle notizie, secondo lei sono stati commessi degli errori oppure no? No, ma io più che. Il problema non è il singolo errore, è la modalità con cui si concepisce l'informazione, la, la differenza appunto tra informazione e intrattenimento. Da questo punto di vista il modello drammaticamente che ha vinto è il modello televisivo, cioè è la televisione che ha imposto a tutti gli altri media, forse escluso internet, forse internet dobbiamo ovviamente mh, parlare di cose diverse, ma che è la televisione che ha imposto un modello e questo vuol dire che imponendo un modello fa da traino a tutti gli altri media. E è un modello, ripeto, in cui non c'è separazione in questo schema tra intrattenimento e informazione. E quindi è una logica abbastanza perversa. Ecco. ecco, quindi questo modello prevalente no, della di comunicazione televisiva, secondo lei è andato a modificare anche quella che è la comunicazione istituzionale? Sì, la grande, ahimè... la il brutto anatroccolo di questa situazione, definiamolo così, è proprio la comunicazione istituzionale. Eh, la comunicazione istituzionale doveva segnare questa fase delicata, nel modo con cui venivano date le notizie, nel modo con cui il governo, governando, informa i cittadini. Abbiamo assistito a dei casi che sono casi di studio, la prima notizia eh, di un giornale famoso peraltro Repubblica, che anticipa la mattina alle 11 una notizia che il governo darà ufficialmente la sera alle 9, determinando quel meccanismo di fuga da Milano che è stato uno degli elementi più mm. cocenti sul piano della diffusione del virus. La seconda cosa l'abbiamo avuta, eh, eh, ripetendo lo stesso schema, la scorsa settimana quando i provvedimenti sono stati annunciati il sabato e firmati il lunedì per due giorni che i cittadini hanno avuto, in cui un pochettino non si sapeva bene cosa dovessero fare. La stessa cosa avviene con le autocertificazioni, cioè il cuore dell'informazione doveva essere Palazzo Chigi e chi opera informazione pubblica a Palazzo Chigi. Non è stato così. Il modello che ha prevalso a Palazzo Chigi è quello di voler anticipare a tutti i costi le notizie utilizzando, ahimè, la politica è stata cattiva maestra in questo, utilizzando canali come i social, Facebook, eccetera. Cioè dire troppo e dire anticipando e voler essere sempre i primi a battere la notizia. In questi casi non ci sono privati da ottenere, mm. ma disastri da fare. Ecco, anche la scelta del Presidente Conte di eh, comunicare con la popolazione il sabato sera, quando sappiamo benissimo che di solito è orario di film su Italia 1 il sabato sera, perché secondo io non so, non, non riesco a capire quale sia la logica. Evidentemente, cioè, ma quello che mi preme comunicare è non incominciare a dare dei voti a questo governo. Questo governo sta facendo ciò che è umanamente possibile, spesso sbagliando, ahimè, molte volte facendo cose giuste. Il problema è proprio del ruolo della comunicazione, che è qualcosa di molto diverso. Noi veniamo da anni in cui la comunicazione istituzionale. Eh, pubblica come la, la definivamo Nel, fino alla legge 150 del 2000 dopo ha funzionato e vi erano figure importanti che facevano questo lavoro poi sempre più gli uomini dello spettacolo gli uomini dell'intrattenimento gli uomini del eh, fake facile o della pronta battuta sui social hanno preso il posto dei veri comunicatori questo è un po cioè c'è stata un'invasione del mondo dello spettacolo sul mondo del giornalismo. E il giornalismo ha lasciato fare perché contraccambiavano, magari questi giornalisti partecipando al modello talk show. C'è stato uno scambio di ruoli nel quale scambio di ruoli ci ha rimesso la comunicazione pubblica istituzionale. Ecco, Beh. dal pubblico arriva la prima domanda. Mm, Io Radio Siena ci chiede: "Ma i grandi contenitori televisivi della TV pubblica non verrebbero meno al loro ruolo se non parlassero dell'epidemia?" No, ci mancherebbe altro. Io credo che la televisione pubblica, io stamani ho letto un bellissimo intervento su Facebook e fra l'altro su Facebook stanno aprendo delle cose di un nostro antropologo, Pietro Clemente, che addossava proprio alla TV pubblica questa mancata responsabilizzazione. Cioè Non è che non ne deve parlare, ma mettiamo per esempio, facciamo un ragionamento serio, questi bollettini della sera alle 6 diventano bollettini di guerra diventano il cittadino che attende eh, sempre io scuso se cito alcuni studiosi Marrone no, è un eh, semiologo palermitano molto attento ha, ha detto che per esempio cosa fanno questi bollettini o, o, o azioni di questa natura portano all'angoscia una cosa è l'angoscia una cosa è la paura la paura è giusto averlo noi dobbiamo avere paura di questo coronavirus dobbiamo stare attenti tutelarci, tutelarci individualmente e pubblicamente. Ma un'altra cosa è l'angoscia. Se nel popolo, se nella gente, se nelle persone subentra l'angoscia, eh, allora diventa un problema. E L'angoscia si ha quando il nemico viene descritto come viene descritto in maniera così spettacolare con un linguaggio che trae che è muto a gran parte della propria terminologia dei propri termini dal linguaggio guerresco, la guerra, il fronte, eh, la morte eh, addirittura stamani un giornale nazionale usa il termine bazooka, il bazooka economico, la Repubblica per l'esattezza, quindi c'è tutta una modalità di trattazione, in questo la televisione pubblica dovrebbe essere diversa, dovrebbe dare informazioni, ragionare sulle informazioni, pretendere che i giornalisti facciano i giornalisti e non gli scienziati e pretendere che gli scienziati facciano gli scienziati e non si trasformino in giornalisti, cioè che non si bersano le parti, ma in qualche modo, cioè non può essere trasformato tutto in talk show, tutto in... Mm. La polarizzazione. e la stessa modalità Pietro Clemente lo ricordava in questo bel posto stamani di trasmissione per esempio degli spot pubblicitari è una cosa veramente sgradevole parli mm. di morti fai vedere le bare mm. che eh, vengono portate via da Bergamo e da Brescia con, e, con, i, con eh, i camion militari e poi tac è lo spot pubblicitario è un'aberrazione specie la tv pubblica dovrebbe darsi una regolata diciamo. Ecco, infatti, mh, proprio mh, su questo argomento che lei ha appena finito di parlare, molte persone, anche sui social, si sono lamentate appunto del fatto che i media e soprattutto questo modello di comunicazione manchi di tatto, cioè nel senso, come ha detto lei, i morti vengono, vengono nominati solo come numeri, non come appunto persone. È, è giusto quindi quello che la popolazione sta notando o no? Giustissimo, giustissimo. Cioè... Anche nella narrazione c'è la spettacolarizzazione, ma non c'è la misericordia, non c'è l'umanizzazione di questa vicenda. Questa vicenda va raccontata come una serie di tanti drammi singoli, umani, che poi hanno anche una dimensione pubblica, perché è un fatto pubblico. E, e da questo punto di vista la cosa che sto notando, e forse interessa i giovani se ci seguono i giovani, è che certo. per esempio ho trovato per la prima volta una maggiore responsabilizzazione nella rete che sugli eh, old media, che sui media tradizionali. Mentre i media tradizionali forse sono alla disperata conquista di lettori, di audience, eh, di pacchetti pubblicitari, trovo che invece eh, sui social, in internet generale, penso ad alcune riviste, doppio zero, che fare, lavoro culturale, eh, a, a, penso agli interventi che hanno fatto eh, alcuni tra i più grandi intellettuali, tipo eh, quello di, che c'è stato recentemente, le riflessioni di Arari, di, eh, dello stesso Kotler, di tanti scienziati che hanno scelto la rete e la rete li diffonde. Trovo meno panico e meno spettacolarizzazione sui social che negli old media, che nei eh. media nazionali. Allora mi ricollego ad una domanda che arriva dal pubblico, ecco l'omnipresenza dell'ospite virologo di turno, secondo lei causa anche un po' di confusione nella trasmissione delle notizie perché ovviamente l'ascoltatore prende quello che sente al momento o no? Ma questo fa parte del gioco appunto dei media. Cioè, se invece di una pestilenza c'è un campionato di calcio, tutti si contendono: l'allenatore, se c'è il circo, sì, il domatore di leoni, se c'è l'università, gli universitari. Ora vanno di moda i mirologi, tornano comodi. Per cui cosa accade? Accade che accanto a persone indubbiamente autorevoli, competenti, eccetera, eh, questo ogni canale. Dal più piccolo dalla più piccola provincia ai grandi reti devono avere il virologo. Quindi ce ne sono di tutti i gusti, ci sono quelli seri e ci sono quelli poco seri, cioè o poco seri o comunque che si lasciano andare a considerazioni del tutto fortuite. Anche in questo dovrebbe servire la comunicazione istituzionale. A dotarsi di virologi, di persone autorevoli che diano esattamente delle notizie delle informazioni precise. Dopo riunioni di appositi comitati scientifici. Non ci si può, cioè, questa logica mm. da talk show perenne mi infastidisce molto. Un'altra domanda. Mh, proprio appunto perché l'interlocutore, la, l'ascoltatore prende quello che può al momento, e anche perché siamo all'interno di, di uno stato di emergenza o è perché proprio il, il tempo mh, dei media che oggi lo permette, questa grandissima fruizione di fake news continue praticamente? Ma Il mondo è cambiato quando i media sono diventati potenti come sono, se non si prende atto di questo, cioè io è un discorso che continuo a fare perennemente, chi ha seguito le mie lezioni ormai credo sia anche un pochettino saturo di questo, come, ma i media sono diventati un potere tra i poteri. Prima c'era la politica, c'era l'economia, la chiesa, eh, qualunque cosa che dominava i media. Oggi chiunque deve fare conti con il potere dei media e i media spesso e volentieri sono loro ad imporre l'agenda. Su una vicenda delicata di questa natura non possono essere i media ad imporre i loro bisogni, ma deve essere lo Stato, l'istituzione, il governo. Ecco, quindi in che modo la popolazione potrebbe bene o male riuscire ad esternare, cioè nel senso riuscire ehm, a togliersi ecco, da, da, da questa cornice che i media creano e poter avere eh, una fruizione di informazioni veritiere? Ma, eh, devo dire che siamo in una situazione molto particolare, alcuni movimenti ci sono stati, cioè... Per esempio Agenda Digitale di Bocciartieri, che è uno dei più grandi esperti, che tenta delle soluzioni di uso della rete diverso, eh, tentativo non solo di spettacolarizzare, ma di unire, di dialogare. Ci sono molti esperimenti, compreso il vostro, questo è interessantissimo, perché ci sono esperimenti in cui... Mh, eh, si legge i classici si fanno vedere i quadri si ascolta musica si fanno cose tipo le vostre dirette bellissime eh, che fate nel pomeriggio però detto tutto questo c'è una condizione in questa fase di delicata posizione del cittadino è solo, è in casa è separato e che cosa accade in questa situazione specie nelle classi meno alfabetizzate perché c'è un problema del genere cioè non è che la crisi cancella le di divisioni di classe lei accelera chi sta, stava male prima ora sta peggio non è che eh, dice la crisi ma mette tutti no, la crisi accentua le divisioni di classe dai barboni che sono per le strade su su ai poveri che non hanno da mangiare fino ad arrivare ovviamente alle cose che sappiamo le classi meno alfabetizzate quelle che magari non ascoltano dischi non, non, non hanno computer in casa e sono tantissimi per esempio si parla di questo grande boom dell'insegnamento dell del digitale, sì ma quanti italiani riguardano? Quanti ragazzi, di, mm. eh, quanti figli di genitori hanno poi il cellulare o comunque il tablet per poter seguire le lezioni? Quindi c'è un pochettino anche un, una esaltazione di alcune forme. Detto questo, mm. siamo soli, siamo in casa. Già è, è faticoso la mattina mettersi, eh, togliersi il pigiama e vestirsi normalmente, come se dovesse uscire di casa. In questa condizione eh, lo strumento che diventa dominante ai noi è la televisione per il potere magnetico che ha eh, per... e allora se noi avessimo dei dirigenti della RAI capaci di fare un palinsesto in cui la capacità informativa viene divisa, dalla... in cui si elimina tanta pubblicità del cavolo, in cui il palinsesto viene diviso tra parte che deve rimanere di spettacolo dalla parte dell'intrattenimento, se si toglie pathos emotivo e spettacolarizzato a questa vicenda e si dà più informazione, forse da questo punto di vista la RAI anziché mettersi a competere con le dirette di Mentana, con il gruppo Fininvest, eccetera, assolverebbe in maniera molto più seria e autorevole alla sua funzione di servizio pubblico. Eh, mh, e quindi per, per quello di cui parlava prima, no, riguardo appunto la, mh, le varie mh, differenze che ci sono all'interno della, della popolazione italiana, è, è per quel motivo secondo lei che molti si fidano di più delle fake news e delle catene che girano su WhatsApp invece che delle testate giornalistiche? Questa è una domanda dal pubblico. Ma è, è ovvio, cioè... Mh... Non solo questo, cioè si creano, io cerco di fare un regolamento molto banale, si creano delle bolle, ciascuno di noi sta con delle persone che grosso modo la pensano come, eh, come noi, eh, quindi c'è un processo di identificazione che avviene attraverso la rete e io tendo a fidarmi di persone che conosco, di cui mi fido. Gran parte dei fautori, dei creatori delle fake usano questo sistema, il sistema della cascata, cioè fanno man mano cadere queste false informazioni cercando di colpire le bolle, cioè di entrare dentro quei meccanismi che, fa sì, che, che, fa, meccanismi che fanno sì che poi le persone eh, fanno circolare sempre le stesse cose e sempre gli stessi giri. Quindi, eh, mm. per esempio, una cosa che sta funzionando di meno, io lo ripeto, eh, bisogna fare degli studi ancora attenti e, e potremmo darci delle tesi da fare su questi argomenti, ma per esempio oh, straordinariamente su questa storia della eh, pandemia della, che sta accadendo le fake in rete funzionano meno, perché mm. c'è un autocontrollo del cittadino, perché il cittadino, l'utente di Facebook, di Twitter o di Instagram, eh, come fate voi, eccetera, Prima, ora, prima di scegliere di leggere notizia, di valutare la notizia, sapendo che è in ballo ciò che è in ballo, cioè probabilmente la stessa vita dei suoi, dei suoi eccetera, eccetera, la guarda con un'attenzione che in precedenza non aveva. Quindi le bolle funzionano di meno. Allora, Abbiamo... mh, ci non chiedono... Un'ultima Abbiamo... domanda. No. no, se ne vuole andare. Un'ultima eh. domanda. No, no, no, io sono qui. <ride> allora... Dire, sono sono prigioniera, non solo. <ride> Anche eh, sì. lei è della bolla. Eh. Allora, vediamo una TV me, molto meno patinata, senza trucchi, sen, meno camere, meno luci. L'unica che, eh, che non se ne priva è Barbara D'Urso che l'altro giorno è stata bacchettata poi da Selvaggia Lucarelli. Ci chiedono: tutto questo meno trucco, meno luci, meno camere avrà mh, degli effetti sulla televisione post-Covid in, in tempi normali? Ma io sono… cioè è, è ora che deve avvenire la trasformazione, non è dopo. Cioè dopo ci sarà, sì, ma il problema, ripeto, è dei formati. È, è, cioè servirebbe qualcuno che incominciasse a dire, il io, io, io mi fermo al servizio pubblico perché il privato, è privato. Bisognerebbe fare delle buone leggi anche dei, sui privati, ma lasciamo perdere. Non ce l'hanno fatta cinque governi di centro-sinistra, figuriamoci se mai si, si faranno queste cose in Italia. Dico, però, detto tutto questo, mi sembra del tutto evidente che dalla RAI mi aspetto modalità diverse. cioè Non mi aspetto che la mattina io alzo e trovo Canale 3, che tratta questa questione, una famosa trasmissione agora, che era abituata a guerreggiare con i politici, 11 pu ospiti, 15 domande, uh, danno un microfono a un politico, sì ho detto che si fa subito glielo tolgo, è casino delle, delle, delle, della Madonna. Ecco, se quel modello poteva andare bene per il modello della politica spettacolo, non va bene per questo che sta accadendo. Mm non può esserci lo stesso criterio non si possono invitare persone a caso non si possono invitare non può valere la par condicio cioè un democristiano, un comunista, un socialista uno del PD uno dei forze stiamo parlando di altra roba e in questo già da ora la televisione dovrebbe fare eh, oro e fare come io rimpiango la tv pedagogica dei primi anni quella tv che faceva bei documentari, che faceva bei servizi che faceva belle trasmissioni dove c'era un linguaggio anche attento e moderato e non è, vi assicuro l'età, è che quel modello di televisione vedeva impegnati grandi intellettuali come Eco, come grandi scrittori eccetera, non vedeva dei personaggi come oggi, in Rai in particolare, che sono portaborse, che sono stati messi lì dai partiti con un piano serio di lottizzazione. Ecco, quindi mh, per concludere, lei ha detto che siamo da soli, siamo in casa, siamo tutti in gabbia praticamente, come possiamo noi che siamo da soli distinguere, o meglio, Acquisire informazioni in modo corretto, come si può fare della buona informazione in tempo di crisi, in tempo di emergenza? Credendo in alcune testate, cioè dando spazio all'autorevolezza della testata, io so che su ANSA troverò forse meno spettacolarizzazione ma notizie più certe, io so che per esempio leggendo molte riviste ne ho citate alcune, lavoro culturale che fare, doppio zero eh, o tante altre, eh, troverò notizie completamente diverse. So che leggendo alcune testate giornalistiche, per esempio in questi giorni mi piace molto avvenire, mi piace molto il manifesto, altre che, che riescono a dare un'informazione leggermente fuori da questa ipotesi molto stereotipizzata, cioè mi piacciono anche modalità diverse. Eh, e, risp ripeto, rispetto a tutto questo, ehm, il cittadino deve avere una consapevolezza che l'informazione è diventata fondamentale come tutte le altre sfere. Mm. Cioè c'è la sfera della politica, c'è l'impegno politico, deve stare attento al consumo della comunicazione. Non è un consumo qualsiasi. Così come si attenzione ai consumi alimentari, ai consumi nella vita, eccetera, Bisogna avere attenzione, bisogna che il cittadino faccia attenzione e poi lo può fare, ci sono tante belle cose da fare in casa, voglio dire. Fare i piatti, mettere a posto le cartelline, mettere a posto i dischi, eccetera. C'è da scrivere, c'è da leggere, c'è da ascoltare dell'ottima musica. Per esempio questo fatto che sulla rete non si faccia, tante persone, compreso me, non, non facciano altro che postare pezzi, e brani musicali a volte classici, a volte cioè, è un segno probabilmente che eh, qualcosa sta accadendo perché una cosa eh, che vedo di certo è che da queste grandi crisi se ne esce in qualche modo eh, quasi sempre eh, con grandi sommovimenti in avanti. Mm dalle crisi partoriscono poi situazioni completamente nuove lo vediamo dentro l'università l'università non sarà più la stessa di prima non sarà più di stessa di prima forse la televisione e l'informazione di certo io mi auguro che si torni a vivere in un paese in cui il tema della ricerca dell'università dell'alfabetizzazione delle persone ridiventa un tema fondamentale allora forse da questo punto di vista eh, Facendo gli scongiuri e uscendo nei la sarà era servita qualcosa. Ecco, allora, leggiamo l'ultima domanda dal pubblico. Mm, che cosa ne pensa, professore, dell'assenza di interesse nei confronti dei bambini più piccoli in età prescolare, sia a livello politico che al, a livello dei media, praticamente? Interessano solo le marche dei giocattoli o del bimbi moda. <ride> non interessano a, al grande mercato... Eh, pubblicitarie non interessano al grande mercato eh, dei like o al grande mercato dell'audience eh, eh, quella dell'informazione dell sono aziende sono potentissime le piattaforme digitali, noi stiamo parlando di roba, eh, le prime dieci aziende di Wall Street sono aziende che posseggono o mercato digitale o piattaforme digitali, mm. queste non è che possano mettersi via a giocare bambini, vai. Decidono sulla base dei loro interessi, che sono interessi prettamente commerciali. Tanti like, tanti soldi, eh, tanta pubblicità, tanti pacchetti pubblicitari, tanti soldi. Poi dentro ci mettiamo l'informazione. L'altro allora, un, giorno uno dei nostri primi ospiti, il professor Bettini, ha espresso un parere personale dicendo che lui vede un po' di sentimento nazionalista dai balconi. Lei professore che cosa ne pensa? Sì, non si discusso molto con Bettini, tant'è vero poi eh, lui ha polemizzato secondo me anche giustamente con Galli della Loggia che aveva scritto sul Corriere della Sera poi ha scritto per un giornale per il quale scrivo anch'io, forse sollecitato da me stesso, un bellissimo articolo su Striscia Rossa su questi temi in risposta a Galli della Loggia. Cioè una cosa è il sentimento eh, di nazione. Mm. Eh, da questo punto di vista nei momenti di crisi avere una eh, idea e un concetto di cittadinanza attiva di nazione, di popolo unito è un sentimento bello da questo risalire al concetto di identità e quindi di radici è un'idea completamente diversa, cioè il sentimento di nazione presuppone che io amiatino, io toscano, io senese sia eh, come te pugliese dove sei? Campana. Campana, scusa. Come te campana, come le siciliane, le sarde. Eh, questa idea che in un qualche modo eh, si torni a ragionare con il nord che è il nord, il sud che è il sud, questa è un'idea falsa di radice di identità che va rigettata ed è quella che ci ha portato peraltro a parte dei disastri attuali che ora stiamo subendo. Allora, mh, siamo praticamente in chiusura, siccome, allora. appunto, <ride> siccome lei ha detto che abbiamo tanto tempo, oltre a appunto rimettere a posto i piatti, lavarli, mettere a posto i dischi, che cosa ci consiglia di leggere? Ma io ovviamente uno eh, è un libro, ve lo faccio vedere, che non può prescindere, eh, ve lo devo indicare assolutamente perché si vede, no, ce la faccio. No? Sì ora, sì, ora sì si vede eh, eh, che è un libro di Tansky, lo spettacolo del dolore, che ha proprio come tema questo tema della trattazione mediatica dei grandi lutti, i disastri le epidemie eh, le sciagure il terrorismo, cioè come ovviamente i media trattano spettacolarizzando e come eh, il dolore che nell'antichità pensiamo alle grandi tragedie greche era una modalità per un dialogo diretto tra attore e pubblico, si è profondamente mutato con l'intervento dei grandi sistemi mediatici, in particolare della televisione, che rende appunto e spettacolarizza prescindendo anche dalle volontà soggettive, finisce per spettacolarizzare il dolore l'altro libro è un libro che invece consiglio eh, per due motivi uno perché è di un caro amico di cui ricorreva ieri l'anniversario della scomparsa Antonio Tabucchi che è stato nostro docente eh, mio amico personale il nostro docente all'Università di Siena certo. eh, il libro che consiglio eh, non so se riesco anche questo a farlo vedere ecco forse così ecco sì è così. ecco ce la faccio ma perché avete scelto questa storia dei telefoni? <ride> con il computer sarebbe stato tremendamente più facile però detto questo non è una critica ai costruttori del programma, eh? si fa per dire. Eh, eh, però voglio dire che eh, il libro di, che Consiglio di Antonio Tabucchi è uno tra i più belli e forse tra i meno, meno noti eh, del tardo Tabucchi, di un Tabucchi già molto ovviamente affermato e noto, eh, si sta facendo sempre più tardi. È un romanzo in forma di lettere. Eh, sono tante lettere che Antonio, che. Cioè, i personaggi che Antonio crea scrivono alle proprie donne ai propri amici dai punti più incredibili del pianeta e, e, e sono quasi tutte eh, lettere a fermo posta spedite che poi rimangono ovviamente ad un destinatario che non si sa se poi le legga o meno eh, forse è anche un invito a voi tutti tornate anche a scrivere lettere spedite cartoline eh, fate qualcosa cioè che sia eh, diverso dalle vostre abituali routine perché di questi tempi tanto ne abbiamo bisogno e tempo e quindi ecco perché vi consiglio l'Antonio Tabucchi di si sta facendo sempre più tardi e infatti è talmente tardi che ora chiudiamo vero? Simpa. chiudiamo, chiudiamo. infatti la ringrazio tantissimo per essere stata con noi oggi pomeriggio ringrazio di nuovo Usina Campus Ciclomaggio e Uredio per averle causato dei problemi a quanto pare no ma che <ride> problema Assolutamente, Euredio, Senacam, sono tutti amici, ci mancherebbe. Non mi faccio. Lo so, lo so, lo so, lo sappiamo, lo sappiamo. No, I giovani sono miei amici, ho molta pazienza con i miei studenti, lo sappiamo. Anzi, sa che lei... la ringraziamo tantissimo, professore, per il suo intervento. Auguriamo a tutti buona serata e ci rivediamo domani con un altro appuntamento di Virtual Studium. Arrivederci. Ciao, arrivederci, ciao a te, salute a tutti.